Eccoci, sono stato gabbato clamorosamente da StreamYard che ha fatto finire il video prima. Non si poteva cominciare con una bella figurina. Benvenuti ragazzi, benvenuti a tutti. Non ho smutato ancora Giuliano, eccolo qua. Eh, benvenuti alla Fabcon, più o meno, al pre-Fabcon. Eh, questa, questa chiacchiera un po', facciamo un po' il punto con... Eh, sì a, a alcuni ospiti Ovvero Sisco eh, buon, eh, Buonasera Liano che saluto e ringrazio per la, per la disponibilità Buonasera. Bella per tutti E un po anche insomma con i nostri Quindi con le facce che ormai Negli scorsi mesi avete in, in, imparato A diciamo, conoscere, a fare fan art Zoz e queste robe qua eh, Purtroppo però, Se qualcuno ti... vuole Accettiamo volentieri comunque, eh. sì, io, io sono pronto a che ne so, tipo, Vedere uno sciocio con Gab e Andrea che vanno all'avventura e poi si, si, si scopre. Ma perché proprio con noi? Ah, ma, non lo so, Pokémon, come come Gab, Gab eh, perché, no, è successo, no? è perché è già successo, no? Perché è già successo esatto. e più di una volta, tra l'altro. Esatto, esatto e ringrazio al volo un nickname qualsiasi è 4 sono che hanno messo il follow grazie, ben, benvenuti allora di che parliamo stasera? io non ho la più pallida idea, cioè nel senso che eh, l'idea era un po' eh, di fare il punto sulla Fabcon di ra raccontarci un po' eh, la Fabcon anche di rispondere eventuali dubbi, eventuali domande, cose per, per, chi, è, per chi è la prima volta che viene eh, per chi magari non ha capito bene cose, visto che anche quest'anno, purtroppo, ci sono delle condizioni particolari e quindi insomma faremo un riassuntone. Eh, la mh, prima domanda che faccio è, siamo pronti per la FAPCON? Io no, devo ancora finire cose. Qui c'è un piccolo oh, la spoiler, Falcon. peraltro, alla mia sinistra. Eh, devo ancora stampare Io non sono pronto. Voi due, voi due siete pronti? Parlo con i colleghi ora. Poi dopo... Eh, parliamo anche delle vostre partite che porterete insomma. siete pronti voi? B vado io sì, uh... anche perché Andre è fermo ecco no ok è, tornato. è rifloccato no, no. sta simulando fermo. il lag stava simulando il lag mamma mia finto come la plastica <ride> sì, sì, ma, sì ma pensa che gran giocatore è ruolo quando simula, quando simula le cose così c'è cioè al, al, al top no, eh, no io non sono pronto assolutamente assolutamente no eh, oh panico totale, mancano due giorni, quindi esatto, e le nove non erano ancora. Se no, lui mi va in ansia, no. quindi io devo andare. Quando mai io vado in ansia per una cosa del genere? No. D'altronde, mai... cosa può andare storto? Esatto, storto. cosa può andare storto assolutamente. <ride> Eh, no, per questo, in realtà eh, colgo la palla al balzo per dire una cosa che ci siamo detti ho live, ov ovvero fra questa sera se non sbaglio, no, scusa fra domani sera e mercoledì agli iscritti dei due LARP quindi di vampiri e eh, l'ARP Gli Occhi di Dante di domenica e sera arriveranno i briefing. Quindi controllate l'email controllata anche l'eventuale spam che potrebbe eh, che potrebbe dove potrebbe diciamo finire l'email e faccio solo una piccola presentazione sì? vale scusami Vai. quelli per il larp di vampiri tra virgolette anche se quest'anno il larp sarà un larp su, sull'inquisizione e quindi non, non proprio direttamente di vampiri sono stati inviati questa sera quindi Pochi, pochi minuti fa, quindi già dovrete, do, dovreste trovarli nella vostra casella di, okay, di posta. Bene. Quelli invece per il LARP di domenica dovremo inviarli tutti domani sera. Quindi anche domani controllate le vostre cartelle di posta, spam e tutto il resto perché arriveranno e ci saranno i vostri succosissimi personaggi. Allora, eh, nel frattempo, mentre aspettiamo con ansia l'Holy Fans del nostro press... Uh, ti alzo un po' l'audio uh, Vediamo se riesco a... Perché ci dicono che sei un po' basso Posso fare così, forse Io? No, no, a, a... Andrea Adesso è meglio? Adesso sentite meglio? Molto Ora l'ho alzato anch'io, eh, eh. Sì. quindi Perfetto. proprio qua Quindi facciamo una via di mezzo okay. l... Ci tengo a precisare che l'intenzione di aprire un OnlyFan è solo esclusivamente per poter fare comunque delle collaborazioni con il già famosissimo OnlyFans di Gab, ovviamente. Esatto. Io il... lo sapevo che mi avresti tirato in mezzo, però sì, è vero. E, è per e... collaborazioni. Per non sapere certo l'indirizzo dell'OnlyFans dell di Gab dovete prendere le iniziali di tutte le partite libere della Fabcon. e quello è il link. no bene. Esatto non è vero eh, c'è un tab. enigma dietro sì, sì, eh, sì facciamolo, sì, facciamolo eh, purtroppo l'avremmo voluto fare le scorse settimane ma c'è stato un po' di panico io credo che comunque si farà perché ancora è Lolifan? no no, è l'hot lo... tab la live ah, con, con la piscinetta hot tab gtr e... mi mm. sembra giusto Ah, sì, insomma, il pubblico lo chiede di... a gran voce quindi. non l'ha fatto nessuno credo e quindi sarà bellissimo farlo cioè, sarà no? un motivo forse <ride> dice. <Pensato anch> <ride> come... scusate era un po' deraucetine io ho già comprato, sì. ho già comprato senso, ben tre quindi. costumini tre costumini presidenziali che sono la fine del mondo quelli, quelli con i di 24 però o ovvio, quelli di ovvio. 4 a punta ma lo bikini spero Lo scoprirete solo certo, con Madonna. Ah, no? con le cose. Io dico solo che uno, uno di questi particolari costumini è commestibile Attenzione okay. Comunque uh... secondo me questa potrebbe tranquillamente Essere la trama della serata di Cthulhu sì, o, sì. o di un larp. La, la, la serata di Cthulhu Dell'anno prossimo incomincia così Con un hot tub che finisce male Tipo sta un piena con di sangue catà... esatto. Con un costumino diciamo, Ad hoc Ad hoc, ad hoc. Ad hoc. Ad hoc. Ovvio. Esattamente Allora, eh, a proposito di partite strane Abbiamo qui due ospiti Che saranno presenti quando, peraltro Perché io non, Bo, no. non so nulla, chiaramente quindi, <ride> Ma nessuno, eh... sa <ride> cioè... <ride> nessuno sa niente Nessuno sa niente Ma questa Fabcon, Fabcon è fisicamente una capita. convention Perché cioè, la, la Fabcon, Fabcon va vissuta Non, non esatto. va studiata, non va vista prima Scala. Devi andare sul posto <ride> Esatto, devi andare un po' a caso Non c'è... Non c'è bisogno per... di. De... È quella l'avventura, la Carlino. È qui la fa Esatto. esatto. I nostri cuori. Eh, no, quando diciamo, sarete in, dalle nostre parti e con quali partite? Prego. Io vado per anzianità, quindi prego, Giuliano. Ah, grazie, grazie. Beh. Io non mi allora, ricordo, certo. sto, sto diciamo cercando di di legge. Certo. Eh, allora, allora io arrivo, ho cioè il 20, eh, la mia prima serata. E se non ricordo male, è Broken Compass. Rega, non è che non ricordo male, ce l'ho scritto proprio qui davanti. Quindi, cioè, sto a brutalmente perché non me lo ricordo. Altro. Eh, e <ride> non me lo ricordo, è semplice. <ride> Poi va. Lo so, ragazzi, questo, sono arrivato a sto punto. Uh, e Invece, no. sabato c'ho uh, Dresden File accelerato, ovviamente. E Trudvang esattamente in questa sequenza. Una volta la mattina e una volta pomeriggio, Giusto. poi c'è l'arpa sera del de, SILARP sì, la, il Torneo Dectulu il sabato, e c'è una sessione di il tempo della spada il mm. uh, venerdì quando arrivo. Quindi il pomeriggio okay. di quando sono arrivato. Ok. Bene. Col botto, Quindi... col botto Mamma mia, se inizia subito subito forti, forti, forti. Giustamente ci Beh. dicono che in realtà la live informativa non è per il pubblico, certo. ma è per noi. Cioè questa è una ma situazione vi, presenti. che ci ricordiamo. Lo scopo fare. di questa live era far sì <ride> che qualcuno spiegasse a me cosa devo fare. <ride> esatto. <Ma> vedete, vedete, <ride> la Fabcom <ride> non è ancora cominciata e noi in questo prefabcom <ride> stiamo facendo un LARP eh, in cui esatto. delle persone non sanno niente ad un evento e pian piano vengono informate così. Esatto. Eh. Esatto, perché... È importante anche questo. È importante anche questo. Siete parte del processo, eh. ecco. Voi ecco. siete parte eh. del processo. Sì, mi sembra anche Lovecraft iniziò così. Eh, Se non voglio sì, dire, sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Eh. ce l'hai di percentuale. Cisco, ehm, sì, tu che porti e a che cosa giochi? Sì, allora, io sarò a... eh, in realtà in zona, forse da venerdì sera. Okay. Eh, però ce la giocata domenica. Domenica pomeriggio è porto Troica. Ah, figo. Eh, sarà, sarà una sessione molto, molto improvvisata, perché sostanzialmente mh, saranno i giocatori che creeranno sia i personaggi che la trama sul momento. È solo okay. una, una grande storyline il resto verrà vissuto lì. Eh, giocare... Purtroppo quest'anno un po' non ho fatto in tempo, un po' arrivo tardi, quindi non sono riuscito a mm. trovare bene i posti, però almeno sfrutto l'occasione per andare un po' in giro, fare dei saluti, perché so che verranno poi tanti ospiti, la, la, sì. la carrellata è bella ampia, sì, sì, sì, quindi sì. un po' me la volevo sfruttare, perché poi se sei in giocata, sei lì al tavolo, no, chiaro, è so, sempre sì. un po' complicato è no, e... networking alla Fabcon? Sì, no, allora una cosa che è successa è che appunto sappiamo che c'è gente che viene appunto per fare networking come fosse una fiera seria, però cioè, forse non hanno, non hanno capito qual è il livello de, de, cioè, della Fabcon: okay. no? se aspettano non so, gente che Beh, fanno meeting in realtà è gente che urla, beve si tira i dati in faccia. Talking è scritto CH come? Sì, Talking esatto. è scritto ch, CH. sì sì, quindi... sì sì appunto quindi c'è questo insomma però vabbè insomma io beh, spero ehm, che vieni, spero... Per il, per, vieni per il networking rimani per i pazzi che ci sono all'interno della eh, foto sì sì sì quindi insomma, speriamo che comunque si divertano tutti e ehm, no allora ecco per il discorso eh, quindi, cominciamo anche a spiegare un po anche fare un pochino di cose serie l'abbiamo detto un sacco di volte l'abbiamo detto l'anno scorso eh, per quanto a noi dispiace tan tantissimo purtroppo ribadiamo che anche quest'anno oltre al Green Pass oltre a tutto quello che, che serve non si può venire a fare un, un giro eh, così se non vi siete prenotati nulla non perché mh, eh, ci state diciamo sulle palle ma perché semplicemente altrimenti per noi sarebbe complesso riuscire a gestire tutti riuscire a gestire chi è entrato chi non è entrato e a questo pro... proposito se la, la ah, mi tecnologia mi assiste cosa che potrebbe tranquillamente non a... accadere domani se non mi ricordo male sì a mezzogiorno eh, ci sarà un riassunto delle norme sanitarie ma sarà un riassunto un po' diciamo così particolare vi mostro a breve il perché vi mostro un un pezzettino di come abbiamo scelto eh, di appunto riassumere come ci si comporta alla Fabicon. ora spero di non mostrare cose che non dovrei mostrare appunto tipo le foto di gab e tutte queste cose qua che io tengo no. sempre su una cartella pronto quando io sono triste o comunque ho diciamo eh, mi serve un po una spinta guardo le foto e mi sento subito meglio ma diciamo che è sempre questo, ora per un po' beh, di parentesi sulla ecco. mia vita privata ecco. Eh Grazie. piccolissimo spoiler abbiamo chiesto ad Uncle Josh di illustrare le norme sanitarie, questa è la prima tavola di una piccola serie di vignetti, qui c'è una persona che potreste conoscere che potrei essere io eh, che vi illustra eh, insomma come ci si comporta domani le vedrete tutte c'è una cosa su queste tavole, che è il mio nuovo personaggio di finzione preferito in assoluto. Non vi svelo nulla, c'è una cosa che è bellissima. Quindi, questa è una piccola, diciamo, parentesi. E... Di che vogliamo parlare? Anzi, se avete domande in chat, fatecele pure, sia... Aspetta che ci rimetto più larghi. Sia per chi non c'è mai stato, sia per chi insomma, non ha capito bene le cose. Di che parliamo, ragazzi? Di che, co di che cosa ci va di parlare? Dove si Giusto. Eh, mm, ci sarà bello. sempre... Per, perché eh, lo sappiamo, cioè perché assolutamente. sappiamo assolutamente. È, una, è una prerogativa oggettiva, e importante per tutti. No, no, ma è, no, è giusto così. Se non sai questo, non... che va da Fabcon. Fa, fa, allora, so. per mangiare pranzo e cena, quindi le, le pause fra le partite eh, ci sarà un servizio di consegna fornito dal Tanning Pub che ci supporta quest'anno, c'è il menu che trovate anzi se riesco a prenderlo aspettate un attimo eh. Eh, abbiamo fatto un post qualche giorno fa con il menu ma poi sarà sempre consulta consultabile chiaramente, eh, ci sono un sacco di, di, di piatti, di cose differenti e come sempre, ehm, chiediamo di non ammassarvi sui tavoli per eh, mangiare, di non fare troppi diciamo assemblamenti per quanto possibile. Però, tutto sarà, eh, si potrà. Mm, ah, posso fare. Aspetta, eh. no, non eh, posso farlo. Ma se sfogliate la pagina della Fabcon, c'è il post con tutti. Eh, con tutti i fantastici piatti il, il menù mi sembra che a, do, a 12 euro panino, esatto. bevanda, dolcetto a scelta si può non prendere il dolce e il, il menù costa 10 euro un'altra cosa tutti sì, certo. i succosi panini che ci saranno a disposizione come avete visto li abbiamo li abbiamo intitolati tutti i vari panini con i nomi, diciamo, della, della saga di, di Tolkien, quindi Terra di, terra di, terra di Mezzo e Affini. Eh, tutti i fantastici panini saranno mh, anche comprensivi delle buonissime chips fritte. Ah, ok. Sì, bene. Quindi oltre al panino ci saranno ricchi. anche un contorno di patatine. Perché non affiancare Perché. un panino laido e corrotto anche delle patatine laide e esatto. corrotte? Certo. Perché voi, certo. vi vogliamo in forma, vi vogliamo in forma. Questo <ride> assolutamente, assolutamente. Perché il buon giocatore di ruolo è anche rotondo. Certo, certo, esatto. certo. Specialmente rotondo se non, è... non sei un giocatore di ruolo, non... Giuliano. Anche io, ma sto allenato di... anni, voglio dire, <ride> <giocatore ride> di anch'io dici. Il, il buon giocatore di, di, di ruolo non è rotondo, ha le ossa grosse, esatto. Le okay. ossa grosse, sì, esatto. piene anche. Si dice viene che qui, grossi. anche piene, piene, piene, piene. grosse. Eh. E così, ecco, questo per quanto riguarda pranzo e cena, poi i, i luoghi. Di cui vi parleremo, di cui vi parlerà Gab fra un, un istante Sono comunque vicini a tanti bar e ristoranti Quindi anche se, se volete andare a prendervi il caffè Ce l'abbiamo comunque noi, cioè abbiamo comunque bevande ma eh, anche se volete fare un giro anche per la città c'è modo però per, pran per pranzo e cena abbiamo fatto in modo che eh, non ci si debba spostare tutto, insomma vi verrà ehm, consegnato tutto dove siamo quest'anno Gab perché è cambiato un po abbiamo cambiato un po' le carte in tavola quindi prego allora quest'anno sì abbiamo leggermente cambiato le carte in, tavole, in tavola diciamo per una location principalmente perché Fondamentalmente funzionerà in questo modo. La location principale della Con dove ci saranno la maggior parte degli eventi, sarà la stessa dell'anno scorso. Quindi saremo nel chiostro di San Biagio. Quindi la segreteria che troverete sarà la stessa dello scorso anno. Il chiostro principale, tra virgolette, sarà quello dello, dello scorso anno. Quest'anno non avremo anche per motivazioni, diciamo, di temperatura non avremo il uh, loggiato di San Francesco che come mh, per chi c'è stato l'anno scorso è il bellissimo lo loggiato che si affaccia sulla piazza di Fabriano non lo avremo quest'anno ma avremo una nostra vecchia e cara location che è il, uh, il San Benedetto il chiostro del, del San Benedetto o meglio il piano superiore del, del San Benedetto dove saranno anche lì allestiti i tavoli in una zona totalmente arieggiata dove si giocherà anche lì ultimo ma non per importanza un altro luogo dove ci saranno dislocati alcuni tavoli nelle giornate quelle che saranno un po' più dense di eventi come il, il venerdì e il sabato avremo anche il chiostro di San Benanzio che è un altro bellissimo chiostro il chiostro della cattedrale di, di Fabriano che ci hanno lasciato per, per per la con nel quale faremo anche tutti i larp. Quindi per chi giocherà poi larp e alcune partite che poi in, in, indicheremo in segreteria dove saranno giocate, eh, si eh, si andrà al, al chiostro di San Venanzo. E direi che sono queste qui le tre location, poi come diceva Valentino sono tutte location centralissime quindi in centro poi ci sono locali, bar, tutto quello che, che volete, se volete mangiare, bere, oppure vicinissimi ci sono anche i giardini di, di Fabriano, se volete andare mezz'ora a prendere un po' di fresco sotto l'ombra degli alberi e quindi anche quest'anno comunque siamo abbiamo delle location fantastiche, non ho menzionato il fatto che sono e tre, tutte e tre delle, delle location medievali proprio, e quindi sono anche belle da vedersi. Sì, e poi ecco, sono tutte abbastanza vicine fra loro, quindi per chi non c'è stato mai, insomma, si raggiungono, si passa dall'una all'altra tranquillamente. E, mm, io a questo punto farei anche, visto che siamo su Twitch, farei una piccola parentesi di quello che cioè, nei, nei, nei prossimi giorni facciamo su, su Twitch. E, mm, allora, oltre a questi appuntamenti che vi mostro fra poco... Eh, ci potrebbe essere ma dipende da un discorso tecnico diciamo di praticità un'altra live durante il nerd dinner ci piaceva insomma fare una live abbastanza così eh, un po' più tranquilla mentre mangiamo e mentre diciamo scemenze se volete mangiare con noi se già siete qui in zona il mercoledì sera eh, e vi va trovate sempre sulla pagina su facebook il form per ehm, da, co da, co da compilare per cena o per dopo mi raccomando evitate di presentarvi all'ultimo per il solito fatto se la gente si presenta all'ultimo poi magari il, per il gestore è difficile insomma fare tutto però mh, quello sarà una cosa un pochino più al più eh, più al volo che si vedrà sul momento se riusciamo a farla Che facciamo però noi su Twitch in que questi giorni? Ve lo mostro, come sempre, se la tecnologia non mi abbandona Ecco qua a Allora, mi piacendo Esattamente ehm, tac. Uh, Ve l'abbiamo postata oggi questo palin palinsesto, ve lo spiego al volo Vabbè, questo lo, stia lo, stia lo stiamo facendo ora. Direi che c'è poco da. Lo stiamo vedere. vivendo ora esatto. esatto. Tutti i giorni alle 19 e ehm, sabato anche alle 17.30 c'è un talk, e poi magari li approfondiamo anche il volo dopo. Poi abbiamo, abbiamo pensato con il team di, eh, di Twitch, ma che facciamo: Cioè nel senso, facciamo le paratite. È difficile perché molti eh, molte de de delle persone con cui le vorremmo fare sono, sono insomma da noi e poi quello lo possiamo fare per tutto l'anno quindi che facciamo e allora abbiamo c'è stato c'è saltato in mente il fatto che noi eh, abbiamo sempre ra raccontato la fab i nostri ospiti l'hanno ra raccontata per, per noi ma non l'abbiamo mai mostrata se non con delle foto quindi sempre sperando che tutto vada bene alle 12 e alle 22 non il primo giorno perché semplicemente giovedì le partite incominciano alle 15 ehm, and andremo in giro per la fab con i tavoli eh, disturberemo chi gioca parleremo con chi magari ha appena finito una sessione vi faremo vedere anche quanto noi come associazione ci, ci, ci facciamo anche in mazzo Quindi eh, ci sarà un Andrea sudatissimo che trascinerà tavoli eh, Ci sarà Gab, ancora più sudato, ancora più, più nudo che sposterà le cose in, Insomma, quindi eh, sarà anche un modo per mostrare un po' tutti al, um, Mentre si fa la, si fa la Fabcon e Alla mattina sarà appunto eh, un po' più così, ecco, un po' più eh, alla mano, eh, in particolare dopo, nelle giornate dopo i main event ci piacerebbe raccontarvi le esperienze di chi ha appunto eh, partecipato a queste cose, alle, alle 22 invece sarà più una cosa tranquilla perché invece di... Eh, o non sempre, ma mh, di andare a importuna importunare chi, chi gioca vi mostreremo sia i, me i main event, quindi l'interattiva, i live tour ma anche le altre partite che eh, ci sono quindi il nostro intento è di mostrarvi insomma come è fatta poi la Fab perché appunto anche, anche per il fatto che spesso com complessivamente poi ci chiedono eh, ma, è una ma è una fiera, ma ci sono gli, gli stand. Ma fino a che ora si gioca? E quest'anno ve lo facciamo vedere: In modo fino a che, che ora si gioca? Vabbè, si fin gioca fino a che, fino a che non moriremo. Una, senso... una, una delle domande non è come le altre, eh... Eh, sì, no, infatti, no? Anche perché molti quando, come è successo l'anno scorso con Nicola De Gobbis quando dice: ma guarda che facciamo le. Le 4 e cioè così, se diceva ah, vabbè, sì, sì, bello perché? perché è difficile pensare che ci sia gente che sceglie il giovedì sera di, di fare le 3, però è vero. Quindi, eh, insomma, anche per mostrarvi che stiamo davvero fino a tardi, ehm, questi due appuntamenti dureranno all'incirca un'oretta, un'oretta e mezza. Insomma, vi mostreremo. Eh, la, la con lunedì prossimo faremo il dopo Fabcon in pieno stile lo SFASTAL Sì, insomma, faremo un po' di. Uh, ringraziamenti, re... resoconti, insomma, chiacchiere, tutto quanto. E mh, me so, sono scordato qualcosa, Gab e Andrea? No, no che... Enrica giustamente dice in chat: preparatevi a dormire pochissimo. Sì, chi partecipa, sì, cioè chi viene, sì. Cioè, adesso, non, non pensate che alle 11 si stacca, cioè nel senso non è no, questa no, no, roba no. qui. No, no, no, alle 11, alle 11 alle 11 si stacca, è la mattina dopo, ah, mattina <ride> esatto. dopo dice. So. per poi sei... riprendere attivamente le cioè, se, se tu, se siamo, se tutto è stato stampato, se la gente non ha fatto tardi, alle, alle 11 forse sei al, insomma, alle prime due scene dell'avventura. Sei così alle 11 o sono morto. Alle 11 o sono morti tutti, cosa che sì. comunque è sempre auspicabile anche in funzione della stanchezza del, nar del narratore, oppure sono morti tutti perché il narratore è arrivato cotto. È oggettivo. Sì, esatto. Morite. È successo punto. mai che un'avventura è finita mo molto presto perché sono morti tutti? Ma guarda, in, che, passato, mi, mi in passato è successo specialmente quando facevamo i mega tornei di DD in seconda edizione. Che capitava che... Vabbè, che no, morire, no, morire no, non era certo. un'opzione. <ride> certo. Non era come adesso, nei tempi moderni, che si muore molto difficilmente. Ai, ai miei tempi, signora mia, si moriva. Pensa, ai miei tempi, nel gioco di ruolo, si moriva. E male. È successo, è, qui una volta era Persone uccise, personaggi eh. uccisi... No, persone no. Personaggi uccisi... Mm. Persona. Come? Forse forse come, forse come no? Forse, forse no. Persone no, noi ormai no. Allora, per la questura no. In per la questura modo. no, per la questura sì, sì, no, la questura. poi Sireno era sì, tutta perché... terra brulla intorno a Fabriano. Esatto, poi adesso sono che... cresciute un sacco di piante esatto. che, che abbiamo dei master eh... specializzati nel far misteriosamente morire e le morti, persone sì, personaggi sì. quando uno si è stancato di masterizzare, sì, quindi... sì. ma non erano 10 i gruppi, ma io ne conto solo 80, eh, non fa niente. Salutiamo <ride> con affetto sempre, sì, sì, sì e <ride> contemporaneo, anche eh, un, un eroe molto anglosassone se posso sì, ah, sì, molto poco italiano Molto poco molto italiano, poco italiano, se, se molto poco italiano. E, mm, Sì, in, insomma il, diciamo che sì Allora noi cercheremo di essere puntuali an, anche perché effettivamente Soprattutto per Cthulhu eh, Tipo se ti trovi alle due e mezza a fare gli enigmi o a collegare i, i punti sulle mappe, cioè non è proprio semplice, ci rendiamo conto. Ne passerete è... una mano sulla coscienza, mi mm. prego, perché oh, Eh, capito tipo a fare, non so, a... tipo che devi ricordate il tizio che a inizio avventura ti ha detto una frase mentata no, lì, meno riva... 10 euro sul tavolo eh, e fallo. E, <ride> e Ma aiuti così perché se no qua no... Ma questo, fa... questo è vero anche alle 11 di sera, eh? non è che sì. cambia alle 2 o alle 11 insomma non... ma perché è un gioco di resistenza in realtà ma sì. io posso dire con, con esperienza che in verità superata la soglia è tipo vero. delle due e mezza 3 forse anche prima non e mezza, è il cervello arriva a un punto di eh, diciamo autocombustione spontanea <ride> che dice tipo va risolta questa cosa e dopo le tre di norma tu diventi un genio perché prima c'è il momento del collasso del sonno, sì. che arriva e c'è il momento in cui tutti, c'è il tavolo che un attimo fa fatica, si calma, nessuno parla perché tutto si è impantanato, e poi passato quel momento, se si passa quel momento, il cervello si sblocca, si raggiunge la dimensione successiva dell'esistenza umana, e a quel punto niente, è è deciso. Cioè, Sai punto, sì, perché anche cielo, secondo me, e... perché all'una e mezza eh, oh, le due volta, è quel... Momento in cui te, te rendi conto che se non giochi stai lì fino alle sei e un quarto esatto. cioè, se non, non ti impegni, sai che stai lì fino alle sei e un quarto quindi, dai, considerando che poi a mattina c'hai una sessione da fare esatto. quindi dai quell'ultima botta così dai forza perché ti rendi esatto. conto che se non ti concentri alle 6 stai ancora lì a, poi... a cercare indizio così poi il dramma avviene quando c'è quella persona che c'è sempre una persona che lo propone che alle 6 e quarto finita la sessione fa ragazzi, non vorrete andare a letto, andiamo a fare colazione. Ah beh, certo, per quello. E Vabbè, quindi quello, poi scatta quello. la colazione. Quindi uno va a letto alle 7 si fa le sue belle tre orette di sonno, bello fresco, prende e poi viene la con. E quindi, ecco. Non abbiamo, non, a, no, non abbiamo pensato al servizio: al servizio colazione vedi, per chi finisce da... eh, la prossima bello. volta. Sì, pensate pure al chiamiamo. servizio Branda. Esatto. Sì, sì, ma guarda, nel senso di belle, cioè Barella col cornetto e il cappuccino, <ride> sì, sì <ride> portano allora, in realtà la questione diciamo: prima dei meeting, il motivo per cui non abbiamo mai fatto, sai, una zona tipo salottino, poltrone, cose così, è per, perché altrimenti noi, soprattutto dello staff, ci cioè lasciate alle 5, ci cioè ritrovate lì alle 10, perché per anni si è detto che prima o poi saremmo finiti così a dormire dove ce lasciavate. Cioè perché a quel punto ci e tanto nemmeno vado <ride> sì. a casa è inutile eh, sì sì esatto senso. la colazione c'è stato un periodo in cui lo facevamo tipo alle 4 che sì alle 4 passavano i cornetti passavano i cornetti quindi forse sarebbe da riportare in auge. Se, ci effettivamente me la ricordo perché, perché, sta cosa eh, eh, di, sì, poi il COVID me la ricordo un po era, c erano, c erano era un sistema di coccole con sottoscritto <ride> da una parte ragazzi state affattardi, fattardi datevi una mossa che però glielo davi col cornetto quindi che cornetto certo. cioccolato era esatto. buono. tra due ore, eh, due ore devi eh. essere qui quindi cerca di esatto. cioè, bastone e carota eh. comunque ragazzi apro la mia memoria storica vai a una fabcon non ben definita di ormai penso forse boh, penso adesso non vorrei dire cazzate ma tipo 18 20 anni fa più o meno mm. c'era gente che eh, aveva organizzato la con e si era accampata con la tenda dentro una stanza di fianco alla segreteria, proprio perché loro, finita la con, si andavano a infilare in tenda, dormivano lì dentro nel sacco a pelo e la mattina di nuovo pronti i pimpanti per aprire e gestire la con. Questo è successo, non sto dicendo una, una, una cazzata e quindi... Sono cose... Subiezione 100%. Sì. i mia, figli fine la mia. Secondo me, sì. torneremo, torneremo a quel punto. È solo questione di tempo. Penso che se facessi il nostro è il genere è spezzato, proprio letteralmente spezzato. Sì, sì, sì, sì. Proprio. Il problema è che lo, è, non è tanto la prima notte, perché poi la prima notte c'è ancora l'adrenalina, è bello. No, no, no, so, è io... la terza. Che a quel punto non sei più, in che universo vivi, se c'hai una casa, qual è il tuo bagno, se ormai vivi... <ride> così in simbiosi con ciò che hai attorno, con i giocatori, cioè siamo la famiglia non questi. esiste. Sei già stato al centro della puntata e già visto. della Credo maturina. che questa cosa sia stata vietata dall'ONU, ecco, perché non si fa più. <ride> sì, penso che ci sia, sarà tipo contro i crimini per l'umanità o qualcosa esatto. del genere. Sì, ma poi tipo, uh, se fai tre giorni di de... sta vita, uh, uh, penso che assumi anche un uh, um, odore... Eh, uh, no, certo. M -m -m misto muffa, misto tonno, sì, cioè il sì. un po'. <ride> diciamo, sì, ma... sotto bosco, eh, sottobosco, sottobosco e eh, licheni, una cosa eh, sì, Diciamo da che partito, è odd sì. nerd. Mm. Eh, esatto, è, la, è proprio quello no, che ecco, Luca... ha sempre contraddistinto un buon no, nerd. Luca dove, 2001, dove un è, un è muta però. Roba eh. sì. M è muta, eh, eh sì. Esatto. Guarda, ti... Te lo faccio più specifico, Luca 2001, treno Pisa. lucca eh, mamma di mia, lì, cioè, Io, eh. di, di Luca ho ricordi soltanto pessimi perché non, eh, so, so sono di avventure. Quelle... ricordi che uno ha di Lucca sono sempre avventure. Io non ho ancora incontrato sì. una persona che mi dice, Luca, sì, sono andato, sono tornato. Bellissimo, eh, sono riposato. È stato una <ride> <Vabbè>. <ride> ancora no, una non ho non esiste, è utopia. Chi lo fa mente? No, no, esatto. Semplicemente solo chi Oppure ha l'appartamento in centro allora... sì. perché sì. vive lì io eh, io perché, devo... viene, sì, perché non va a, alla fiera. Nel senso eh, fa la, fa la, la sua vita è... normale. Tipo. Il mio primo look, ho rischiavo di essere calpestato alla gente che saliva in treno. Stavo eh. bellissimo e lo rifarei eh, alla Non avrete di <ride> e, lo ri... <ride> e lo rifarei. <ride> soprattutto <ride> lo rifarei. È, ho... è il motivo per cui, sei il presidente, di Logan, una conseguenza oggettiva. E Luca Games, Luca Comis and Games, che ricordo con grande affetto, è quando ci hanno fatto 150 euro di multa. Perfetto, beh, ah, bello. Proprio, uh, sì. proprio guarda, lo ricordo per... con un affetto per, per un parcheggio, il livello ah, di perché sosta so. perché comunque tu non puoi parcheggiare la macchina a Lucca perché non ci sono i parcheggi. Abbiamo messo sopra un marciapiede: c'erano altre macchine, pensando, beh, dai, magari, ma no, fatto. No, fatto. e invece no, il comune di Lucca ha intascato bene. Io speravo, meglio, da come avevi iniziato la storia, immaginavo, non sapevamo che non si potesse parcheggiare dentro una chiesa di Lucca Invece no, anzi, so, so, so, so. Anzi, era solo un marciapiede. Sì, era solo un marciapiede. Più o meno. Più o meno. <ride> ah, poi nel frattempo qui in chat vedo un teasing spero che spero che qualcuno di voi possa soddisfare. Che è questa, stor questa storia di Luco? Non lo so io, sinceramente. Anche perché quale storia di Lugo. Vabbè. Ci cioè, sono tante storie eh, giorni... so. Nei Alcune cose è meglio non saperle. Vero, vero, vero. Non, lo so, non lo so. Tenete all'oscuro sempre tutto. I segreti sono tali quando due esatto. dei, dei portatori sono morti, quindi. Esattamente. <ride> sì, sì, come, come un'avventura. So. Sì, sono è curioso, un Ho cioè. fatto. Voglio della lore adesso. Cioè. E eh, non so, adesso. Ah, ok, Luca non dorme Lugo mai. Non forma. dorme mai ah, vabbè. Beh, ottimo. Vabbè, ma quello è, lui, lui, lui. è una scelta perché, nel senso, perché per non scelta ci arriviamo un po' tutti a un certo punto. <ride> sì, eh. sì, esatto. Certo. Diciamo che, tre... un certo che è una cosa fisica che tu dici, boh, sei un, un po' obbligato, tutto. diciamo sì, no, poi. Per fortuna quest'anno abbiamo scelto di non mettere le partite domenica mattina perché oggettivamente c'è. Cioè... stata una visto che è l'anno in cui si parla di salute fisica e mentale prima dei sacrifici umani abbiamo deciso anche noi di no. preservare un minimo di forze e arrivare a domenica. E... Ma secondo me cioè pensando tu sabato sera no? Finisci il torneo di futuro quindi sì. te ne vai da lì alle 6 di mattina esatto. Ma tu puoi mettere la bellezza del me ne vado, però io fra nemmeno un paio d'ore, torno qui cioè veramente. Eh, bello, bello cioè, vuoi mettere con me che sarò triste <ride> tipo alle 10, mezzanotte dopo che di cenare al ristorante con comodo me ne vado a letto <ride> eh, e poi mi sveglio eh, la mattina no, veramente, no, no, veramente? No, no, mi, mi, se, mi sento uno no, schifo no, no, no, non trattenendo, vado, sto trattenendo le lacrime per te, Sisco, io non so no, di fine, me... no, non mi dispiace eh... No, fra, fra non, culla, lo fa, non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Dice qual è il ristorante. E te venimo a, cioè, a, a prendere. Grazie. Te venimo a salvare. <ride> Ti sì, sì, diamo sì. una mano. Se vuoi, se, <ride> se, se, se vuoi, <ride> possiamo salvare. Ehm... Già mi sto pentendo di essermi iscritto al torneo del Tulu Negli ultimi anni no, siamo no, no. molto migliorati Diciamolo, No, mi non è vero perché all'ultimo all a cui ho <ride> partecipato Che non è quello dello scorso anno ma quello dell'anno prima Se ho andato mm. via da lì erano le tre No, non è vero, non siete migliorati Allora prima tre, le nove Quindi siamo migliorati, va no. bene? Ma Alle tre, le, alle tre, ma tre le, magari le, anche scusate, stanno alle nove quando? ma perché, allora... ci avete dato, perché ci avete dato il master quello bravo perché, ah, perché ci avete è, dato il master quello bravo certo. e, e, e insomma noi eravamo, non dico bravi però insomma abbiamo, ci abbiamo messo del nostro eh, sì, Comunque, no, no, era no, l'anno in cui abbiamo vinto posso dire sì, posso dire perché che io giocato. per due anni io no, Fabcon, però. sono andato via dal, dai luoghi della Fabcon verso le otto e mezza nove per due anni della mattina successiva chiaramente c'è anche in, in, alle chat, 9 in chat avevi... c'è Mysterious Che può anche confermare Perché giocava con me e Aspetta ma te di... alle 9 Hai finito la partita O al 9 te ne sei andato Ma mh, sei tipo un paio d'ore a. No no alle, post, 9... Vale... alle 9 eh, abbiamo Inchiavato praticamente il CAG Che era la struttura in cui faceva, gioca... Fa facevamo la Fab con quell'anno E andavamo a casa Cioè eh... Alle 10 a private che cacchio se ci sono lì a fare? infatti non capisco perché non c'era la domenica mattina, mi sa e anche anche Pensiamo, anche. Allora, ragazzi, no, mettiamo una cosa in chiaro. Attenzione. Importante, import disclaimer importante. Mm -hmm. Abbiamo iniziato allora, ad aprire le mattine, a mettere sessioni mattutine di gioco di ruolo da diciamo tre anni a questa parte fondamentalmente. Prima era un'usanza che per ovvie ragioni non avevamo mai, diciamo, <ride> portato avanti, perché ovviamente per lasciare un po' di tempo, ma siccome ci vogliamo male e siccome vogliamo far giocare tutti il più possibile, quest'anno abbiamo aperto anche per il venerdì e il sabato mattina. Ma nei, nei, nelle Fabcom passate si giocava solamente il pomeriggio, si apriva alle tre di pomeriggio e si giocava fondamentalmente. Invece da, da un po' di tempo a questa parte, dagli ultimi tre anni, mi sembra, abbiamo aperto anche alcune sessioni mattutine, proprio perché ci, ci vogliamo bene. Allora, io per fortuna domenica non ho sessioni, quindi posso fare qualunque ora il sabato sera non ho problemi che altrimenti sarei morto, morto morto mortissimo male male veramente tanto io infatti avrò a disposizione per pomeriggio per ogni eventualità <ride> ha fatto benissimo venerdì non faccio l'unica sessione serale è la mia quindi lo so che il venerdì l'orario che farò quindi certamente avrò modo di gestire il tempo quindi sono, sono a posto sotto questo punto di vista no ma comunque no. Serena, Serena giustamente dice un segreto che non so se lo sì, possiamo dire so. sì. Sì, eh, sì, esatto. sì, diciamo è un live hack che insomma vi doniamo esatto, ma che è anche parte. il motivo per cui nessuno di voi giocherà mai con Manfredi perché ci sono delle, vengono fatte delle richieste particolari con corruzione con pagamento ah si paga? per oh. oh. avere Manfredi in modo che uno sa che finisce presto <ride> <ride> Quindi bisogna... ci sono dei passaggi che si acquistano con l'esperienza. Eh. Ma, ma anche se allungato, poi vediamo cose strane. Così. Sì, ma anche 50 ah, euro proprio. in segreteria, magari qualcuno va contenta, ecco, Ma, ma buona sapere! allora, ragazzi, passate tutti in segreteria perché sì, giuro. 5 per... cioè, posti, ragazzi. C'è la sotto, questo che è cercare di andare sul tavolo di Manfre. Tipo, tutti i trichi, tutte le anche... robe. Guarda, ti do. Te do sta cosa se mi lasci il posto e allora io, io fa, sì. faccio quest'altro. È bello sì, però, sì, cioè sì, può, sì. può essere il LARP meta. Come dicevamo Capito? prima, comunque bello, anche bellissimo. sempre è un altro che lui tende a porsi un orario di fine e solitamente sì. a quell'orario si finisce. Sì. Qualsiasi cosa accada. È, è vero, al è vero, tavolo, è vero, sì. meta, fuori, off o on. È giù, tutti, così eh, deve si essere. Si chiude alle due, <ride> sì. E quindi... punto <ride> così deve essere c'è sì. no, la morte no, <ride> effettivamente mi ricordo nel 2019 forse eh, l'avventura quella con i, con i tre viaggi sul dirigibile era il 2019 o 18 forse 19. 19. Okay. 2019 okay. è quella e... in cui abbiamo vinto sì. Eh, sì, sì, è quello. sì, quello. E tutti stavano a... Anche perché era un'avventura bellissima, ma veramente complessa, piena di cose, quindi era anche... Anche per un master è pure difficile perché te devi ricordare le de cose. E tutti erano ancora eh, presi dalla metà viaggio così. <ride> e vedo, vedo, io vedo che passa Champ, che parte così. Vedo, ma Scusa, ma... Guardo, tipo, era le, le due e un quarto Io ho già fatto tutto. Quindi è vero, sì. anche Cempe anche è uno che effettivamente se volete sì, sì, sì, sì, chiudere sì, sì. in fretta si chiude. Insomma. Sì, sì, Vabbè, sì, noi E3 sì, sì, abbiamo no. finito, quindi insomma tutto sommato non, no, era, manco, non era manco un orario troppo, troppo assurdo. No, infatti dai. No, no, il, no, problema, no, le... il problema era le soltanto il, il periodo temporale, cioè l'ho fatto soltanto vent'anni dopo le fatiche normali che avrei potuto sostenere. <ride> Infatti, ho, ho subito il colpo per diversi giorni successivi parecchi giorni successivi, cioè lo sto ancora accusando, la verità. Però sto... <ride> due anni dopo c'hai il flashback C'è ancora, di entra, ancora no, i postumi. La cosa, e pensa sì, neiterà un'altra adesso, hai capito? Tipo, sai, quelli che hanno come, come sogno che sognano che devono fare, so, l'esame de no, di stato, no, che la, così, e te c'hai. <ride> c'hai eh. cosa qua, capito? Che, oh, esatto, ancora che mi ricordo quando... Sogni che, devi, che devi fare la, la partita non due anni tu. fa. Tipo. No, mi ricordo ancora della de mongolfiera. Oddio, la mongolfiera! Oddio, devo... Che devo... No, no, posto, posto. Là, sto a casa, sto a casa, ok. Due, Anna, Oddio, due il anni, vulcano, dopo, oddio, no! Trauma. Esatto. Sì, eh... Per spezzare una lancia in nostro favore e cercare di convincere... Perché è bello giocare fino alle tre? no raga, non è bello no, giocare no, a fine no. Oh, dico, <ride> lasciate verdi. Non... no è bello perché soprattutto se sei una persona facilmente impressionabile e giochi a Cthulhu, poi torni a casa e te caghi sotto ancora più facilmente e col cacchio che riesci a dormire fino all'anno prossimo ti rimane tutta sì. l'ansia quindi arrivi che è tutto buio non puoi Quello far vero, casino e sì. tutto quanto e quindi arrivi e c'hai la sensazione io c'è sempre la cosa che accendo la luce e mi trovo un cadavere sul letto per esempio se qualcuno lo vuole sapere esatto tutto il tragitto da que quella quell'anno quell il tragitto da dove eravamo a dove siamo stati a dormire, era un continuo guardarsi alle spalle. Con la, con la sensazione che qualcuno ti segue, che poi la verità qualcuno ti segue sempre perché nessuno sa dove cioè, deve andare a quell'ora <ride> della notte. Quindi, poveracci, sono dei poveri cristi come te, sperduti ve Fabriano. Che non hanno idea di dove andare e che cosa fare, e quindi penso loro. Oh, Ma quelli andranno più o meno nella mia stessa direzione: andiamo tutti insieme, proviamo. Eh, proviamo ragazzi, considerate Va. che quest'anno l'avventura sarà particolarmente terrificante e tratterà temi forti. Quindi, sarà un'avventura un non per i deboli, diciamo. Quindi, vale, io di cuore, cioè, voglio un dire, un'avventura Con, bella tosta quest'anno, eh, confermo quando. Il... Quando ho fatto il test, ci sono stati un paio, un paio di scene che, so, che un attimo mi sono dovuto... Na, cioè, de scritte dal master che mi sono dovuto un attimo fermare e dire, ok, calma. Sono, quindi sono, quindi sono, abbiamo eh, quindi le, le parole gioco, forte e la parola terribile, quindi esatto. chi ci segue ha già intuito che l'avventura verte su dei culturisti davvero brutti. Guarda, poi, me, puoi andare... Sara, me cacci il presidente per favore me mandi via, no, no, no, dai, no. grazie no scherzo no, scherzo, scherzo. <ride> eh, no però <ride> sì, presidente se sommarco... <ride> merita niente esatto, piccolissima eh, un piccolissimo inciso serio poi dopo eh, torniamo allo schiumo l'abbiamo scritto anche, anche sul post i master se non l'avete visto ve lo ricorderanno prima di cominciare ci sono temi forti eh, su persone anche particolari quindi non abbiate paura di fermarvi, di fermare il gioco e di parlare con il master perché al di là delle scemenze del, della cosa bella del sentire l'ansia è Giusto che tutti quanti si divertano. Quindi, quindi c'è l'X card al tavolo. Sì, sì, eh, sì. sì non l'abbiamo la, messa fisica però, no. se, però diciamo semplicemente in, quals in qual qualsiasi momento potete e dovete ferm fermare il master se c'è qualcosa che non, eh, che, non vi, che non vi piace. Vi sta facendo, diciamo, eh, sentire non bene. Fine i... que questo anche per domenica per motivazioni diverse ma anche domenica lo stesso discorso, siate liberi di, fer di fermare e dire, oh, c'è questa cosa che non mi confinferà molto Fine. in realtà, in realtà probabilmente... questa cosa della Xcard la uso spesso anche nei, nei miei tavoli, quindi anche nel mio, nel mio caso specifico, visto che ho tre sessioni diverse una il uh, venerdì sera e due il, uh, il sabato, alla stessa maniera se qualunque tema entra nella, nella sfera che dà fastidio ai miei giocatori, è sufficiente che alzano la mano oh, eh, il gioco si ferma insomma quindi penso che non, si, non sia da meno anche Francesco sotto questo punto di vista di no, no. no ma porto quest'anno però porta una sessione talmente tanto cazzona che cioè veramente l'X card <ride> Sì, sì, sì proprio l'X eh, card gioco... cioè raga, io gioco a in Compass voglio di non, cioè, non è che ci può stare tanto, tanto, no, sì, tanto dramma. Però dall'altra parte invece ho Trudevang, che comunque è, è un gioco piuttosto, è. piuttosto spinto, quindi tenderò a farlo piuttosto spinto, esatto. visto e considerato che sarà del pomeriggio. Quindi magari in quel contesto sarà un po' più uh, sì, magari chiamata magari in causa. Dall'altra parte ho Dresden File, quindi insomma pure lì. Le X-Card, insomma. Magari sì, però... Sveglia. No, è chiaro. È valido per tutti i nostri eventi main. Questi due, in particolare Cthulhu e appunto eh, il l'ARP finale, perché hanno tematiche per cose opposte proprio, proprio agli antipodi. però comunque, possono infastidire. Eh, per lo stesso motivo Quindi insomma lo rimarchiamo e, Allora io Se non abbiamo altro da aggiungere Farei questi 5 minuti finali Spiegando un po' le talk E poi direi che ci possiamo salutare E ci diamo appuntamento poi ai prossimi giorni Visto che abbiamo dico... informato così bene finora Esatto, sono stati dire, fenomenali io... Sono stati fenomenali quasi Io dico perfetti secondo me cioè, anche, per... anche una lotteria lì. ragazzi Sì, sì, bravo eh. so, Lo accenno uh, ora no, eh, Avete visto che abbiamo messo la possibilità di prenotare i portadadi eh, fantastici, fan, fantastici di Aude Gaming Sta Sono in viaggio, purtroppo non li abbiamo per mostrarli perché sono in viaggio Ma eh, nella loro gentilezza immensa, eh, ancora inspiegabile nei nostri confronti, ci, ha, ci hanno dato un, un, un portadati in più che metteremo a lotteria nei giorni della con. Quindi, da giovedì fino a domenica pranzo, che faremo l'estrazione. Se non sbaglio, Gab. Sì, sì. E sarà un'estrazione veramente nel nostro stile, becera perché prendiamo il cappellino, ci mettiamo dentro i numeri. E proprio veramente la fiera del della porchetta cioè tipo, ti tipo queste cose qua e eh, potete vincere un altro por portadali che, che vi diamo se siete an ancora lì eh, con noi domenica se no ve lo spediamo tranquillamente a, vo a vostre spese no a spese, oh, quasi, quasi che spero di vincerlo così ma portate di persona eh, sì, certo. sì, sì, sì, tecnicamente volentieri. in base alle disponibilità sì. o lo porto io o lo porto o lo porta Gab il discorso è po che porteremo sempre comunque un costume eh, sì, ah sì. guarda c'ho la piscina quindi, quindi non ho problemi perfetto. Di... perfetto manca da spiegare chi può partecipare alla lotteria e come si partecipa alla lotteria sì, partecipa comprando, comprando eh. i biglietti alla Fabcom fisicamente eh, eh. ne potete comprare come quanti quanti Ve ne pare? Non vi dico il prezzo perché non l'abbiamo ancora deciso, quindi non, magari se mm. cambiamo, poi dopo è. Ma mm -hmm. sarà tutto chiaro, insomma, ve lo diremo al massimo, ve ne accorgerete giovedì perché metteremo un cartello, suppongo, sulla testa di Sara. No, scherzo. Su esatto. eh, Sara <ride> molto contenta di venire, è, è vero. Sì, sì, sì. È sì, no. No. non ho dubbi. A proposito e... di niente. cose acquistabili, ma tutte le cose che sono state pubblicate, ma non so se anche il portadadi, i segnalibri o altro si potranno trovare alla FAPCON. Allora, o... i, no, i portadadi, no, era, era, era tutta un, una truffa, non vediamo niente, no. ma non, non c'è neanche niente giovedì cioè non proprio niente, capito? No. No, noi andiamo, andiamo e non troviamo neanche diamante, sono torce e forconi immagino. Noi stavamo a mangiare pesce sulla costa, ragazzi. Sì, sì, zero. <ride> no, allora, eh, dunque i portatali no, perché erano su ordinazione, visto che sono diciamo di lusso e di pregio, li abbiamo diciamo, fatti su, su, su ordinazione, sono 5, 5 sì. Il sesto sarà appunto eh, sarà questo in estrazione. Ma segnalibri, occhiali, magliette sono tutti acquistabili. Se non sbaglio, no? non sono finiti, anzi, non non sbaglio. Sbaglio. ce ne sono molti. Anche le vecchie maglie, come quella eh. che ha appunto giù Liano, oggi mi sembra che ce ne siano no? ancora. Sì, sì. Quindi sì. anche sì. le vecchie maglie, se, se, se non sbaglio, ci sono fare. sia quelle che il modello ancora precedente, quello bianco e nero con mm. l'omelette. Ah, trovate, ovviamente in quelle con le magliette trovate anche me se la, se la comprate a buon certo. prezzo e anche Giuliano, sì. Ma cioè. so, solo perché mi faccio da narratore a qualunque gioco voi vogliate. Non, non, non, è, non ho limiti, della... esatto. Quindi chiaro. comprate quasi, la maglietta quasi. e comprate automaticamente pure un narratore a casa. Quasi, quasi. Se Contest. comprate mm -hmm. le magliette, le mettete a fianco con pare, un poster unico. Quindi insomma, questo forse forse non è vero, ma insomma scopritelo, scopritelo perché magari e è manca anche vero. il pezzo dell'anno prossimo, adesso non glielo potevo anticipare esatto. perché in realtà manca l'ultimo pezzo. È, che sarà è un poster su in quattro parti. Chiaramente, quindi con le quattro maglie si completa un mega poster eh, magliette. Te, occhiali, segnalibri si sarà tutto e eh, dadi e anche il, e dadi, sì. il kit con eh, le gomme, le matite insomma sempre per il discorso di non scambiarsi trova cose, dadi insomma sarà tutto uh -huh. acquistabile lì e li potete anche Prenotare in questi giorni per poi averli sicuramente ma insomma ne mh, sono ancora tanti quindi insomma, non è che non dovrebbero finire in questi due giorni speriamo perché significa che Invece... ci state riempendo di soldi ma non dovrebbe accadere così beh e, i dati um... l'anno scorso sono andati via molto molto bene quindi su quelli attenzione e sì, poi di acquistabile non c'è altro no è tutto quello che abbiamo annunciato mi pare che abbiamo annunciato tutti cioè, no? i cappellini come no? gli occhiali eh, sì, anche gli, gli occhiali, gli occhiali sole, sì. Eh, ragazzi e... scusate posso dire una cosa brevissima velocissima Vai, certo, ho, visto, ho visto gli occhiali di persona dal nostro modello principale, che è il Luco, del quale domani avete anche modo di vedere. e domani comparirà, sì, con un esatto. Posto. Il bel faccione. E gli occhiali, ragazzi, io inizialmente ero un po' titubante, ma so veramente fighi: sono veramente belli. Sono proprio belli, belli, belli, belli, quindi... Io infatti mi sono pentito di non i pesi gialli, perché mi sa che... che sono perché belli. Sono proprio Se belli. prima avevi la mia curiosità, ora avrai i miei soldi. <ride> Bene, no, è, no, era quello belli. il mio obiettivo, era. No, veramente, poi, però sono proprio belli, sono. Proprio poi, belli, a parte belli. le magliette, quasi tutti i gadget, abbiamo fatto questa scelta di eh, prendere gadget eh, ecologici, quindi gli occhiali sono in bambù. È tutto materiale, insomma, non plastica. Pessima. C'è cioè, anche piccolo... la lente in bambù, eh, ragazzi? Lo, esatto, lo dico esatto, perché no, magari. Esatto. Non si vede no. niente, <ride> in giro non vedi nulla. Tu. Che... È comodissima <ride> per la sessione del Tulu, però, metti pure. È anche con il sole, ragazzi. Anche con il sole, perché. Considerato <ride> che il 90% poi dei partecipanti che sono proprio veri allo stereotipo portano gli occhiali sì, eh, da vista, insomma, nostro, è proprio. Esatto però quello, quelli lì eh, servono appunto per fingersi concentrati alle 2 e un quarto tipo te li metti e esatto. stai lì così che sembra che fissi la scheda pensando ma in realtà stai dormendo da un'ora tipo eh, e poi entra tutto quel meccanismo di cui parlavamo prima del dire ah ok insomma svegliamoci perché, sennò sennò, perché siamo qui fino alle 6 e mh, sì poi basta insomma direi che ci siamo sì, pa siamo i talk, poi c'è un annuncio finale che vi rifaccio sul discorso sconti, ve lo diciamo, spiego meglio Allora, talk, facciamo la fantastica, la fantastica sol solita magia ta ta ta, Sì, lo so che devo stare attento a non mostrare cose, ok? Allora, eccoci qua Come detto, le, le talk saranno eh, tutti i giorni alle 7 e sabato anche alle 5 e mezza Giovedì partiamo con Not The End uh, A condurre ci saranno i cari Morgengabe Ci saranno i due Claudi di Not The End Parleremo un po' di come il gioco ha cambiato la community E anche loro, perché come sapete il gioco che ha veramente sfondato tutte le cose che si potevano sfondare È entrato anche da qualche mese anche nel mercato internazionale Insomma vedremo come andrà Ehm... Um... E io diciamo farò le, le, le parti dell'associazione, poi sperando di averle messe nell'ordine giusto, sì, il venerdì ormai, Tim Hawkins che è un associato praticamente, ormai è il nostro amico, cioè, <ride> no. abbiamo un la fortuna. Ma... Eh, che Manfredi insomma è eh, ormai gli ha comprato oltre che un quarto dei manuali cioè quindi ormai esatto. sono tipo amiconi poi è stato anche su Twitch qualche settimana fa, è stato con noi anche l'anno scorso e tornerà e si festeggeranno i 30 anni di vampiri e Sara eh, ci renderà comprensibile tutto quello che Matthew dice col suo fantastico accento in inglese eh, vuoi aggiungere cose, Sara? Cose che, che non, non sappiamo? Non so niente, io non so mai no. niente Perfetto, Quindi... eh, è giusto così Il tuo momento eh, una di sorpresa risplendere E eh, niente, no, no. Io dico le... no, risplendo quando dico le cazzate se... mm. È giusto sì. mm. Ah ecco, eh, le talk, no, l'ho detto, dureranno tutte più o meno un'ora Abbiamo scelto rispetto all'anno scorso di essere un po' più eh, sintetici Per fare degli appuntamenti un po' più pim pimpanti quindi una ora in compagnia del Gentleman Gamer, poi il 21 parlerò con Emanuele Galaletto di, di come i videogiochi e i GDR si siano, abbiano flirtato per una trentina d'anni, ora ormai stanno insieme, sono una coppia felice, e ne parleremo appunto con Fabula Ultima che è in uscita tra l'altro, fra per qualche settimana. Che... Io lo sto, lo sto divorando quel PDF di come è nato il non gioco. So di che, di come... non, non so di che gioco state parlando. <ride> è un Piccolo beh, lo, lo, se non sapete di cosa stiamo parlando il 21 alle 5 e mezza insomma scoprirete tutto quindi, eh, no, però ecco insomma un gioco che, di cui ormai sappiamo tutto perché New Games ci ha fatto una live a settimana per sei mesi quindi ormai sappiamo tutto senza neanche co comprarlo però insomma parleremo un po' di del suo rapporto con eh, con questi due mondi del gaming di come è nato il gioco e Conoscendomi, nel giro di un quarto d'ora schiumeremo su cose che non c'entrano niente, ma me metteteci voi in riga con richieste, domande e quant'altro. Poi il 21 sera, una live che sarà molto interessante eh, perché abbiamo Enrico di MS Edizioni, Mauro Longo di Acronbooks e Ilario Gobbi che ha un, un fantastico sito e canale youtube in cui sviscera tutti i miti fra cui anche i miti dei grandi antichi e parleremo di come appunto come il, il, eh, il nome de della talk dice il tentacolo sta bene su tutto quindi di come lovecraft sia ormai diventato una, una, un, un argomento di cultura pop e di come si, sia nella cultura pop sia proprio anche nel mondo dei diciamo del, di teoria, quindi una marea di giochi, una marea di libri, fumetti e quant'altro eh, per, per chiudere il 22 alle 7 Gloria dei Cercatori Alessandro Giovannucci di Chaos League, Andrea Lucca il Rosso e me stesso nei miei panni e nei panni sempre diciamo come rappresentante dell'associazione parleremo del nostro Rapporto con Discord, di come Discord e in generale, diciamo, eh, l'online abbia cam cambiato chiaramente il nostro mondo l'anno scorso dal punto di vista di chi organizza l'ARP, quindi ehm, che si è, diciamo, trovato a essere costretto a eh, inventarsi cose per riuscire a da. Revanti come Chaos League, Andrea con la sua grandissima community e noi come fiere. E vi racconteremo anche insomma di, delle, mh, diciamo degli scontri che ci sono stati per tanti mesi per la Fabcon dell'anno scorso, perché sappiate che una delle possibilità che fino a non troppi mesi prima... Eh, diciamo si era paventata Era di non farla la Fab con Lo scorso anno Poi ci siamo presi un po' a scornate e Abbiamo trovato diciamo, un punto di incontro Però insomma era com comprensibile E sarà interessante anche scoprire Le, al le altre storie Fine uh, Prego Prendo un è... attimo una palla per ringraziare no? Mysterious Che si è abbonata al Prime per due mesi oh, eh... grandissima fede Grazie mille e... Grazie. grazie E grazie per il messaggio fede Up, ecco l'arp il, il, ecco, il, della nottola che è una storia bellissima che eh, racconteremo anche nei prossimi giorni allora, a proposito di, eh, del, del prime dell'abbonamento chiudo ricordandovi che dal 19 al 26 agosto gli abbonati possono e chi partecipa alla con abbiamo stretto una piccola ma importantissima per noi, collaborazione con Dungeon Dice, eh, dal 19 al 26 c'è uno sconto, un codice sconto eh, per voi, per gli abbonati Twitch e per chi parteciperà alla con del 15% su tutto quanto se fate punto esclamativo sconto in chat vi appare il codice, non è attivo da ora eh, ma dalla mezzanotte del di 19. Quindi, se vi abbonate al canale Twitch, oltre a supportarci, vi diamo questa possibilità di: sia, se diciamo venite alla FabCon e provate un gioco e tornate a casa e ve lo volete comprare, ve lo facciamo pagare un, un po' meno. Insomma, semplicemente se volete spendere soldi e basta. se non lo rubate, se non lo rubate al narratore di conseguenza che c'è davanti si sì, una bella imboscata e dà... un pugno e gli mm. fregate il esatto cioè, se non sp potete spendere manco quei quattro spicci che, che costa quel gioco grazie ai, al 15% del sconto eh. il narratore che Abbiamo... spesso e volentieri c'ha tutto poi eh, trova, trovate proprio fate man bassa no. letteralmente e dadi si sì, prendete Abbiamo tutto raga tu quante sessioni hai detto che porti Giulia scusami manco una non <ride> porto sessioni <ride> no. <ride> Abbiamo anche un altro sconto che ci hanno dato gli amici di Weird Edizioni dove tutti, tutte le persone che parteciperanno, al, che giocheranno alle partite libere a marchio Weird Edizioni avranno un codice sconto del 5% per comprare sul loro shop e le spese di spedizione gratuite. Oh, quindi se giocate con me a Trudevang ce l'avrete giocate con me a Coriolis, esatto. a Coriolis scusate avrete le spese, avete questo, questo sconto e con tutti gli altri master che porteranno giochi, giochi weird bene io direi che ci siamo de... tipo tutti questo prefab se qualcuno vuole aggiungere qualcosa direi di no vi lascio il palcoscenico io sto... ci vediamo a 19 ci vediamo a 19 no. ragazzi. ne vediamo 20 anzi con me do... Eh, a proposito di essere pronti, man eh, mano che diciamo cose, ho preso gli appunti tutte le cose che mi mancavano. Che mi sono ah, tu, e... tu, <ride> tutto, praticamente tutto. tutto. Beh, sono 15 km da appunti Eh, ma perché le cose, ti senti no. sempre aver fatto tutto e poi no. Eh, Quindi... così. Vabbè, ma anche chiaramente il giovedì mattina ci ricorderemo che dobbiamo fare altre 56 cose questo è, questo è importantissime e urgenti da fare no, in un quarto d'ora. di classico. È normale quindi allora ci vediamo se passate al nerdiner chi ha scelto sto nome che è difficilissimo Vabbè. Eh, mi mercoledì sera <ride> ehm, eh, trovate il form sulla pagina su facebook se, se siete già ne qui intorno eh, peraltro io so che eh, ci sono ehm, anche dei nostri follower che verranno mercoledì E io non vedo l'ora perché è bellissima sta cosa secondo me Quindi insomma eh, se passate mer mercoledì sera altrimenti dal di 19 al 22 Sia diciamo con noi sia qui su Twitch eh, Sì eh, ce, ce lo chiedo in chat Faremo una chat telegram di, di annunci per cambiamenti cose varie quindi sì, dopo vi manderemo il QR code, penso il link per l'intercetto. Sì. Ehm, vi consigliamo di entrare perché appunto se ci sono comunicazioni, problemi o altro siete sempre aggiornati. E posti oh. che si liberano all'ultimo secondo, ricordiamoci: sempre Anche, sì, come no, come no, perché, perché comunque c'è sempre chi magari per, un, per una cosa o per un'altra, perché sceglie di andare al mare e fare altre cose, insomma, eh, che non siano state in nostra compagnia, eh, quindi insomma sia per i posti liberi sia per cose più importanti e niente, direi che ci siamo ragazzi. Io ringrazio tutti voi per la compagnia, ringrazio già da ora, lo, in, cominceremo a farlo a chi ci ha riempito di affetto negli scorsi mesi, eh, in eh, pre, pre, preparazione alla Fabcon, siamo carichi, siamo già... Cambieremo questo aspetto molto presto. Esatto, siamo carichi, ma siamo già stanchi, quindi domenica sera <ride> sarà fantastica, cioè, cioè già è finita. Finita prima di incominciare, ma cercheremo di passare quattro bei giorni in compagnia. Direi buonanotte a tutti, alla prossima, ci vediamo o qui su Twitch oppure alla con. Ciao a tutti, ciao, ciao tutti. a tutti, ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte, buonanotte, ragazzi, buone botte.